Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario, oggi siamo qui con Mike. Allora, ragazzi, siamo tornati un'altra volta in questo mondo perché inizieremo una terza stagione di Minecraft. Allora ragazzi in questo episodio, in questo primo episodio andremo a costruire una pagoda giapponese in questo punto qui. Allora come vedete stiamo già, iniziando, stiamo già iniziando a fare un po' di spazio, è un 19x19 quindi ragazzi andiamo a vedere. Abbiamo il 19x19 però ci manca solo distruggere tutto, perfetto. Questo è il quadrato in cui costruire... costruiremo la pagoda allora allora, prima di tutto dobbiamo prendere un materiale un po' insolito eh? il tavolo da fabbro quindi dobbiamo rimpiazzare questo 19x19 poi adesso dobbiamo andare agli angoli e fare questo esattamente così dobbiamo fare in tutti i lati e poi da parte a parte dobbiamo togliere tutta l'erba e piazzare altri tavoli da fabbro e con lo slab di andesite dobbiamo andare a ricoprire tutto il resto, anziché ricoprire così a vuoto, prima distruggiamo tutto, poi mettiamo in tutto il pavimento in un secondo blocco dell'alluminite, verrà illuminato tutto il pavimento e passiamo dappertutto ragazzi, è ok. Adesso che abbiamo coperto tutto, come sta facendo Mike in questo momento, dobbiamo ricoprire tutto con l'andesite. Ok ragazzi, adesso questo è come è uscito di giorno, ma adesso vi faccio vedere come esce quando arriva la notte. Quindi mettiamo mezzanotte ed è così, ragazzi. Tutta la piattaforma è uguale, identica. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare un pillar di 5 blocchi. 1, 2, 3, 4 e 5, ai lati dobbiamo mettere dei pillar di muri da 4 blocchi, così, da tutte le parti. Quindi dobbiamo prendere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, andiamo a coprire tutto e poi prendendo il tappeto grigio chiaro... ma poi prendendo il tappeto grigio chiaro andiamo a coprire le lanterne. Dobbiamo andare qui e distruggere i due pezzi di indesite per poi andare a mettere due di questi slab per poi andare a fare un muro di quattro blocchi, poi un altro muro da quattro blocchi e poi all'ultimo blocco andare ad aggiungere il blocco di pietra. Tutto questo su tutti i lati. Solo nel lato da cui entrate dovete fare l'entrata ovvero 1 2 3 4 1 2 3 e 4 poi andare a mettere 1 2 3 qui 1 e si è sbagliato 1 2 3 e poi andate a mettere il cancelletto in tutti Dobbiamo mettere un blocco qua un blocco qua e poi un blocco invece cioè uno slab qua in mezzo e poi andiamo a fare così ce lo andiamo a mettere qui e ce lo mettiamo qua ora per le altre facciate dobbiamo fare una cosa diversa dobbiamo prendere la neve e metterla qua 1 2 3 dobbiamo andare a mettere qui 1 2 per poi andare a coprire tutto il resto della parete con la neve così poi come dall'altra parte dobbiamo andare a prendere il blocco di assi di legno e poi finire tutto. Poi dobbiamo mettere un cartello qui, un cartello qui e un cartello qui. Le altre mura dobbiamo coprire tutto qui di neve fino a qui. Qui dobbiamo andare a mettere la recensione e dobbiamo andare a metterlo. Andiamo a metterci i cartelli ok ragazzi adesso dobbiamo andare a mettere le assi di legno dobbiamo mettere lo slab di legno di acacia e portarlo su tutte le mura e lo dobbiamo okay. mettere ogni due blocchi a ogni angolo ci andiamo a mettere una lanterna e dobbiamo fare tutto il giro con i cancelli di acacia andiamo a fare tutto il giro qui in questi blocchi ci andiamo a mettere lo slab di andesite ora tra questi due slab di pietra dobbiamo dobbiamo fare questo nel resto dobbiamo metterci i blocchi ok ragazzi allora dobbiamo fare 1 2 3 e 4 e 5 poi a intervallo di 1 dobbiamo mettere questi per 5 blocchi quindi 1, 2, 3, 4 e 5, riempite 1-2 e 1-2 con la neve, anche di qua 1-2 e 1-2 e poi con l'oro ci mettete, ce lo mettete qui, poi andate a mettere di sopra la eh, botola di acacia, e poi prendendo. Il, il pulsante di uh, quercia scura e andate a mettere. Poi dovete andare a prendere due cartelli, uno sopra e uno sotto. Poi dovete andare a prendere due muri del mattone del nether rosso e metterli qui, qui, qui e qui. Infine andate a mettere un cancello qui e un cancello qui. Ma ah, non riesco perché non me lo fa mettere? Ah no va allora, ok. Boh, sarà stato un bug momentaneo. Allora, si devono mettere due porte qui, poi tre porte di ferro. Dovete mettere due blocchi qui, poi dovete mettere dei blocchi di pietra sotto e poi per due blocchi, per due blocchi dovete mettere questi, così. Per il resto dovete mettere neve dappertutto. Dovete andare a prendere dei cartelli, metterne uno qui senza niente e uno qui senza niente. Andare a prendere le tre botole, così chiudetele, in questo modo. E poi il passo finale, ovvero prendere il, la recinzione di acacia e metterle una sopra e una sotto. Va bene ragazzi, arrivati qui dobbiamo mettere un blocco di pietra, poi uno di eh, slab del nether rossi. Poi fare questa cosa qui. Ne mettiamo una in questo punto e una in quest'altro. Poi andiamo a prendere le lastre d'aria in aria rossa levigata e metterne una qui, una qui. La stessa cosa dall'altra parte. Si deve rifare in tutti gli angoli e unire tutto con una linea. Dovremmo fare 1, 2, 3 e 4 qui E poi con il tetto Dobbiamo andare a mettere questi qui Fino da quella porta A questa porta qui Questo e dobbiamo riempire Anche qui Ora ragazzi Allora dobbiamo mettere due Blocchi, cioè due slab qui E due qui E poi dobbiamo andare a ricoprire tutto Agli angoli dobbiamo fare un blocco poi mettiamoci questi due mettiamo uno slab in su da questa parte qui invece dobbiamo fare così e così e andare a coprire tutto questo lato qua Prima di tutto dobbiamo piazzare un'altra colonnina di blocchi. Fatto questo, dobbiamo andare in questo punto qui, ho sbagliato blocco, in questo punto qui e continuare con il legno da caccia. Dovete prendere eh, la caccia scortecciata e a uno a uno metterli in questo modo, e poi coprire tutto con la neve. A questo punto dobbiamo prendere la scala di legno di acacia e metterla al contrario su tutti i lati. Dopo aver fatto tutto su tutti i lati dovrete mettere eh, le lastre di legno di acacia e andare da parte a parte. O dovete creare delle colonnine da tre blocchi in questo modo qui. Adesso ragazzi arrivati a questo punto si deve sostanzialmente fare quello che si è fatto prima. Un blocco d'oro così prendere le botole e andarle a mettere chiuse in questo modo qui, soltanto due, uno qui e uno qui, in questo modo, si mettono solo un, una lastra di mattoni rossi, in questo modo sempre. allora prendiamo la neve e facciamo così lasciando però un buco, in questo buco ci andiamo a mettere la polvere di calcestruzzo nera, a metterla così riprendiamo le botole di acacia e facciamo in questo modo ecco e adesso mettiamo semplicemente delle lastre di mattoni del nether rossi andiamo a fare qui questa cosa qui con la lanterna e poi ogni due blocchi mettere una staccionata poi andate a mettere nei blocchi restanti le recensioni le lastre di mattoni di nether rosso ecco in questo punto qua le andiamo a mettere, c'è da mettere la lastra di legno qui e qui. Qui ci sono da mettere tutte le lastre di arenaria e poi si collega all'altra parte. Ok ragazzi, ora sostanzialmente dobbiamo ricopiare ciò che abbiamo fatto qui. Si piazzano qui e qui. Si riempie tutto con la lastra di legno da caccia. Anzi, adesso dovete andare qui sopra e fare questa cosa qui esattamente così dovete prendere le lastre dei mattoni del nero rossi e metterli da tutte le parti a questo punto dovrete prendere di nuovo il tronco scortecciato e metterlo in questo modo a un blocco di distanza con il restante dovete prendere la lastra di legno di acacia e coprire tutto ora dovete rifare la stessa cosa ma con un secondo livello quindi partendo da qui ora ragazzi dovrete prendere sempre i blocchi di uh, caccia scortecciati e fare un pillar da 4 per poi aggiungere un blocco di pietra ora ragazzi dovrete fare degli altri pillar ma da 3 ora dovete prendere la neve e fare questa cosa qui niente neve di sopra piazziamo il blocco d'oro mettiamo la botola e poi dobbiamo andare a piazzare ancora il mio scortecciato fino all'altra parte arrivati a questo punto dobbiamo piazzare due lanterne marine qui per poi andare a mettere tutta la polvere di calcestruzzo qui qui in verità dobbiamo mettere la pietra in questo modo poi dobbiamo mettere una porta Mettetele così verso sinistra perché poi si chiuderà perfettamente Ok ragazzi adesso come abbiamo fatto per gli altri piani dovremo comunque mettere queste staccionate queste staccionate ai lati così Per poi andare a mettere ad uno ad uno le recinzioni e poi continuare con i cancelli Un pillar di thanks fino a qui ma solo in questi qui all'angolo ok ragazzi allora adesso dobbiamo andare qui e mettere le botole sui cancelli per farlo dovete stare in shift ok ragazzi fatto dappertutto così sempre verso l'interno adesso dobbiamo semplicemente prendere questo livello qui e fare il giro con tutti i mattoni leder rossi dopo aver fatto ciò si dovrà uh, fare un livello con il muro di neve per poi mettere un muro di eh, nether rossi, un, uno slab dalla parte di sopra e poi un altro muro poi un muro nella porta centrale e stessa cosa dall'altra parte arrivati a questo punto dobbiamo fare una cosa che ormai sappiamo già fare perché abbiamo fatta due volte Ok ragazzi, arrivati a questo punto, dobbiamo fare un'altra volta il tetto. Quindi, ok, ragazzi, ora dobbiamo semplicemente mettere degli slab qui e poi sul livello. Ok ragazzi, ora dobbiamo mettere un blocco di pietra qui, un blocco di prismarino cupo e poi continuare in questo modo. Ok ragazzi, ora dobbiamo rifare tutto uguale, soltanto a livello più in alto. Andrà a mettere solo blocchi. Cosa <ride> che cosa ci sarà mai? Sicurezza, io ti metto abbonato. Poi... Che pezzo di me! Ok ragazzi, adesso dobbiamo fare una circonferenza di pietra e in mezzo ci dobbiamo mettere una lanterna marina. Adesso dobbiamo mettere ai lati l'oro, in mezzo le spugne bagnate e poi un blocco d'oro. Ok ragazzi, dopo aver messo l'incudine ci saranno altre U. Uh devo stare in shift ora mettetevi in shift e mettete una due e tre tramogge adesso sempre in shift dobbiamo piazzare una due e tre muri in questo modo adesso che abbiamo fatto questo possiamo mettere quattro stendardi neri poi ragazzi la ciliegina sulla torta il blocco finale allora ragazzi questo blocco va messo per di qua vieni di qua è la testa del wider eccola qui ragazzi è la torre e ora come potete vedere la costruzione è finita Va bene ragazzi questo era il primo episodio della terza stagione di Minecraft um, Qui sotto in descrizione potete trovare il tutorial originale per costruire la pagoda Se non aveste capito qualcosa lo potete trovare nel video originale Quindi ragazzi nel prossimo episodio costruiremo qualcosa di gigantesco Quindi restate sintonizzati Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi E noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi